Pronta! Ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Show! Johnny, ma Lord Sol è davvero fortissimo! Sì, io penso che sia uno dei lord più potenti al mondo. Ma lo sai che probabilmente diventerà il mio lord preferito. Ma come? Ma, ma no, ma Giada, ma, ma hai già la fila, c'è Lord Titano, Lord Elex, non è basta. Eh beh, non c'è due senza tre. Beh, vabbè, senti, lasciamo perdere. Uh, lo sai che mi hanno scritto in tanti? Per sapere con chi stesse combattendo Lord Sol nell'episodio nuovo del film. L'episodio che stavo guardando io nella scorsa puntata. Eh, certo che me lo ricordo e eh, eh, sì. volevi dire a tutti quanti come andava a finire il film. Ecco, è arrivato il momento di anticipare la situazione, ok? Questo Lord è un cattivo e si chiama Lord Eklos. Guardiamo. Certo che questo Lord Eclos mette i brividi! Eh, fa davvero paura solo a pronunciarlo. Allora, Lord Eclos è Lord degli Eclipsion, il popolo del caos. Eh sì, Giada, allora sì. Ti spiego cosa è successo. Ci sono state lunghe battaglie tra il popolo di Lord Eklos, gli Eclipsion, e il popolo di Lord Sol, i Solark. Si sono scontrati, si sono fatti guerra l'uno con l'altra, solo che decidono di eh, far pace, ok? E di non scontrarsi più, proprio per salvare la natura e preservarla. Solo che un giorno, Lord Eklos cambia totalmente l'idea, ok? E decide di impadronirsi del cuore del titano, facendo così Giada si vuole impadronire anche di tutta Gorm ma, ma che cos'è il cuore del titano? Giada ogni cosa ha il suo tempo eh no Johnny no, no, no, non no, puoi no, dirmi no, no, eh, no. così e poi non spiegarmelo no no no no e no, no. Ci vuole un po' di pazienza, bambini continuate a seguirci perché da adesso in poi in ogni episodio del Gormiti Show ci sarà qualche anticipazione sulla terza stagione. Johnny, è dato che devo aspettare insieme ai nostri amici per sapere qualche, qualche curiosità, qualche novità, giusto. che ne dici di raccontare una bellissima storia che i nostri amici ci hanno inviato? Sì, mi piacciono le storie gormitiche, vai! Oh. È arrivato il momento di raccontare la storia di Tommaso di 7 anni da Padova. Eh sì, eh sì, ma noi la mettiamo in scena come un film. Esatto. Come un film. Sei pronto? Sono pronto, inizia Gorok, il protagonista, vai, vai. <ride> Quindi Gorok sta controllando il territorio, se tutto andrà bene oggi. Ok. <ride> Gorok sono lord. Cosa là. fai qui? Sono Lord Voidos, ti ipnotizzo! No, Attac aspetta! Attacco ipnotizzante! <ride> Ora che sei nelle mie mani, farai tutto quello che ti dico. Tutto quello che mi dici. Bravissimo. Per esempio, salta. Salto. Un salto. Giusto. Adesso girati. E adesso faremo una cosa, caro Goro. Che cosa faremo? Chiama il tuo padrone Lord Titano e fallo venire qui con il, con il tuo verso, vai. Mi hai chiamato? Cosa sta succedendo? C'è qualche nemico? Oh, Cosa fai? Perché mi attacchi? Cops! Oh, Cosa stai facendo? <ride> Lord Titano, adesso sei KO! Ti attaccherò con il mio... Cosa potere. sta succedendo? Qui? oscuro. No, Lord Elect. Cosa succede? Boidus, cosa stai facendo? Nessuno no. ti ha chiamato, prendi questo. Ci attacco, prima no. io! Ho perso la... Ti ho disarmato. Ho perso la mia lascia, ho perso la mia lascia. È meglio che scappi. Attacco oscuro. Oh no! no. Ritornerò presto. Ehi Gorok! che Goro, che stai bene? Tutto a posto, sì, Gorok. Scusami, non volevo. È stato Lord Void, non sai per Adesso stai meglio e andiamo alla torre. Andiamo da Oki. Forza. Andiamo. Tutti su di te. Ok, Gianni, questa storia mi piace tanto. È, è vero, sono, sono molto belle queste storie che ci scrivono i bambini. E poi è troppo bello farle. La prossima volta rossi ne, rossi. ne scrivo una anche io che mi piace tanto scrivere. Ma, ma hai visto che belli i lord? Quanto, quanto sono grandi? Che poi essendo così grandi io riesco a muoverli meglio con i pugni. Sì, ma puoi giocare, guarda, guarda. guarda. È vero, riesco a muovere <ride> la testa. Posso te fare gli attacchi. Riesco a muovere bene la testa. Le gambe. Riesco, le gambe. E guarda, le armi dei lord già da me piacciono tantissimo. E addirittura ti dico una cosa. So riconoscere le, le armi dei gormiti, dei lord, anche ad occhi chiusi. <ride> Io so, non ci credo. Ma sì, dai, già, dai, uno come me vuole che non le riconosce. Ah sì? Allora ti lancio una sfida. Che sfida? Vedrai. <ride> Giorni giorni, eccoci qua. Eccoci Dato qua. che hai detto che pure ad occhi chiusi, riusciresti a capire quali armi sono dei loro. Ma se non ho mai detto una la cosa. Ma facciamo! Ma non ho mai detto una cosa del genere io! Come non l'hai mai detta? L'hai detta due secondi fa. Va bene, sono cose che si dicono ma non si fanno. No, no, sono cose che si dicono e si fanno. No. E adesso la facciamo. Va bene, tanto sono fortissimo. Sì, ma avrei gli occhi chiusi, eh. Sarebbe andato. Pure. Quindi, eh, allora, facciamo un attimo, facciamo vedere un attimo le armi dei nostri Lord, ok? Ok. Così poi iniziamo la sfida. Dopo le mescoliamo. Allora, abbiamo l'arma la, di Lord Carion, ok. Poi quella di Lord Voidus. Sì. Questa bellissima di Lord Trition. Guardate come appuntita, è facilissima di appunto. Poi... <ride> Il martello di Lord Titan. Uh, giuro che se sbagli quella, Giada... Poi abbiamo l'ascia di Lord Helios E infine... Lord Electrion Ok ci okay. siamo Vai Giù le mani Uffa Copri bene perché so che stai sbirciando la sotto. Non sto sbirciando Sì Che numero è? Uh, e eh, Non è vero Sì tu hai otto vita Hai sbagliato apposta Dai Ok dai vai No mettitelo bene Ho fatto guarda giuro okay. giuro Allora aspetta eh Che ne mescolo un attimino Ok Aspetta un secondo Dai dai su su Ok Pronti? Pronti, attenzione a far cadere i lord. No, non li faccio cadere i lord. Inizia. Ok. Allora. Aspetta. Sono... Te l'ho detto che non ci vedo niente qui. <ride> Sono qui, ok. La prima, ah. di chi è? Uh, aspetta, la prima è questa. No, eh, no devi dirmelo, non metterla via. Adesso te lo dico. Uh... Eh, aspetta ah, No questa Di chi è? Questa è Spare di che secondi stanno Questa passando. è di eh, ehm, Lord Helios eh, eh, No hai sbagliato Ok aspetta, aspetta. No stai facendo cadere tutti Lord Questa Di chi è? Questa è infallibile Lord Carrion sì, hai indovinato. Sì, Però ho vinto. Tempo, no, sì, aspetta. Sì, aspetta, sì. il tempo è scaduto. Tu ne hai indovinata soltanto una. Appunto, adesso la... io ti batto, vedrai. Ma è impossibile, dai, non, non l'ho riconosciuta io, figurati tu. Guarda che puoi toglierti la mela ah, adesso. Okay. <ride> allora Aspetta, mettiamo un attimo in ordine, che sono caduti tutti quanti. Ok, sei pronta? Al mio via, parti, tre. Sono qua, 3, 2, 1, via. Allora, Questo è impossibile. Questa è... Eh? È? È? Uh, eh? Electrion! Fai vedere? È di Lord Electrion? Non lo so, devo guardarla bene da vicino. Poi? Poi questo... È Titano! Fa vedere? È, è Titano questo, sì, non, non posso aver sbagliato. E, e poi... Aspetta... Questo... È Lord... Uh... Lord... E Voidus? E non ci vedo come non ci vedi? Se neanche non ci vedo, questo è Lord Voidus, secondo me. E, e poi, dove sono le altre? Va bene, basta, il tempo, sposta, è scad... il, tempo, il tempo è scaduto, Giada. Basta fare così. Il tempo è scaduto, non ne hai indovinata neanche una. E fammi vedere che non ci credo. Allora, avevi, de avevi detto questa che era di Carion. Ed è sbagliatissima. Non poi, ho detto Carion. Poi, no. È vero, era di Lord Electron. Hai ragione. <ride> Lord Titano, questo è Lord Voidus. Lord Voidus giusto e questo è Lord Titano. Vedi che Si sei pu andata pure in confusione. Ho <ride> dominato tutte quante, quindi ho vinto io, ho dominato tre. Va bene, ho vinto la ho challenge. Ma ah, niente, sono forte in altre cose. Ragazzi, è arrivato il momento della bacheca gormitica. gormitica! Eh sì, ci è arrivato un bellissimo disegno e tre fotografie. Vai, leggi, leggi cosa sono scritte. Allora, Alessandro, che ci manda questo bellissimo darkhan che ha disegnato Kratos, ci scrive Ciao, sono un vostro super fan e amo i gormiti! Sei stato bravissimo! Eh sì, eh, eh sì! E guarda qui che... Che collezione grandissima hai che ha. Guarda i Gormiti, guarda quanti giochi, wow. A tutti i popoli praticamente. Tutti quanti. Poi andiamo avanti, guardiamo la foto di Antonio, c'è anche una dedica, adesso la leggo. Okay. Guarda Antonio. Guarda la posa. Alfa. Proprio la sposa gormita. Esatto. E Al giornalino, al magazine, al tutto l'astuccio. Allora sarà super, super informato. Bravo, bravo. Sono un super fan. Leggo, leggo, leggo. Grazie. Ciao Gianni e Giada, io sono Antonio e ho sette anni. Il mio gormita minore preferito è Diacos e il mio lord preferito è Lord Helios. Vi mando una foto della mia, della mia collezione dei gormiti. Un bacione, Antonio. Ciao, un bacione. Ciao, grazie per vai. averci iscritto. E poi abbiamo Dante, Dante, con questa super fotografia, con la torre wow. meca. E tutta la sua collezione dei gormiti, gormiti anche. Ci scrive, ciao Johnny e Giada, sono un vostro grande fan, vi seguo tutti i giorni. A presto. E poi scrive così, la interpreto. GORMITI! Bravissimo, <ride> grazie Dante! Grazie per averci iscritto grazie, e averci grazie. mandato tutte le vostre foto e i vostri disegni continuate a farlo e inviandoli a gormitishow.gormiti.com perché non li mostriamo in puntata! E poi a noi piacciono davvero tantissimo i vostri disegni, quindi siamo davvero molto felici! Sì. Adesso ci, non ci resta che salutare i nostri amici alla prossima puntata! È vero, continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di Youtube! Condividete il video, iscrivete e mettete tantissimi like! un abbraccio da Johnny e Giada ciao, ciao.